Prima di vendere casa aspetti che il mercato risalga? Se sei uno di quei proprietari che stanno aspettando di vedere crescere i prezzi degli immobili per porre in vendita il proprio appartamento, la propria casa, ti consiglio di vedere questo video.